L'udienza di oggi è arrivata dopo un percorso di ormai quasi un anno, partito con la richiesta di sorveglianza speciale da parte della Procura di Torino eh, per cinque persone perché eh, abbiamo partecipato in Siria alla guerra contro l'ISIS e quindi questo aspetto e le competenze militari che avremmo acquisito in Siria sarebbero state, secondo la Procura, indice di pericolità sociale qua in Italia. Questa tesi eh, che è stata portata avanti ed è stata smentita è arrivata ad oggi con diverse eh, capovolte logiche talvolta totalmente assurde e indecenti a concentrarsi su eh, sostanzialmente il nostro comportamento in Italia, la nostra partecipazione a manifestazioni politiche, eh, a momenti di protesta, è, è, è ancora quello che diciamo e pensiamo eh, rispetto eh, alla situazione politica e sociale nel nostro Paese. Eh, la Procura di Torino oggi ha voluto eh, ribadire come comunque eh, quest, da, da questa esperienza in Siria nella guerra contro l'ISIS si passa eh, per, in questo, durante questa procedura di richiesta di assolvenza speciale eh, ha voluto eh, ribadire dire che eh, la nostra partecipazione alla guerra eh, contro l'ISIS non dovrebbe essere una, una immunità per tutto il resto e, e, e poi è andata ad analizzare che cosa sia eh, tutto il resto. E Quello che è venuto fuori sono ricostruzioni estremamente faziose, parziali e strumentali di eh, annotazioni della polizia politica di IGOS, di denunce mai arrivate ad un processo o una sentenza e anche di fatti eh, passati in giudicati che di tutto questo, questo, questi atti sono in realtà la parte minore. E, eh, però si è notato come la ricostruzione di questi fatti appunto talvolta sia estremamente caricaturale concentrandosi su aspetti eh, come eh, il modo in cui una persona camminava durante una manifestazione o delle ricostruzioni totalmente schiacciate sulla versione della polizia senza alcun contraddittorio eh, richiedendo anche che mh, non si facessero delle indagini difensive perché inutili secondo la procura e ehm, questa tesi sono state sostanzialmente smontate da quello che è accaduto in aula dove si è visto proprio la faziosità e l'intento politico e ideologico con cui una parte della Procura di Torino e la Questura di Torino agiscono ormai da anni eh, nella nostra città eh, perseguendo eh, i militanti dei movimenti sociali a partire dal movimento Notav ma anche eh, tutti gli altri e arrivando anche a dire... Eh, su un fatto specifico, per esempio il presidio davanti al VUIABES di Torino che eh, il problema di quel presidio per cui siamo stati denunciati io e Eddie e per cui eh, veniva chiesta l'applicazione della sovallianza speciale no? una delle attività che abbiamo svolto che tengono assolutamente pericolosa, è il fatto che appunto il presidio fosse eh, un problema per la pubblica sicurezza il presidio pacifico che, ehm, e che configurasse un'intimidazione gravissima nei confronti del titolare del locale, eh, dice la Procura, solo perché non ha pagato un, eh, un dipendente. Quindi questo dimostra anche la visione del mondo e della società che la procura di Torino e eh, rende chiaro, e in aula è stato reso chiaro anche dal nostro, dalla nostra difesa, come eh, sia un attacco eh, politico chi difende i diritti dei lavoratori, ai diritti eh, de, della società italiana, lotte, chi lotta per eh, difendere l'ambiente e, e tutte queste cose che eh, la Procura di Torino vede come nemiche, vede come pericolose. Ehm, questo è anche eh, dimostrato da, dallo strumento della sorveglianza speciale che, sa, che viene richiesta, che eh, non prevede accuse specifiche, reati specifici, ma è una costruzione tutta politica e ideologica della pericolosità sociale eh, delle persone. A smentire la versione della Procura Oltre che la difesa in aula c'è stata la solidarietà delle persone, tantissime persone oggi hanno partecipato eh, all'udienza, al presidio fuori dal tribunale, tantissime persone nei giorni scorsi, ma anche nei mesi scorsi hanno dimostrato la loro solidarietà e vicinanza, hanno dimostrato di eh, riconoscere che non siamo noi non è chi ha combattuto l'isis non è chi fa attività politica in italia per i diritti per la libertà eh, ad essere socialmente pericoloso ma chi è socialmente pericoloso sono le persone che non pagano i lavoratori le persone che eh, attaccano le manifestazioni con la polizia le persone che vogliono costruire il tavolo in val di susa le persone che vendono le armi eh, alla turchia per esempio ad altri stati per fare guerre in giro per il mondo eh, su, su questo riguardo alla solidarietà che abbiamo ricevuto anche alcune parole le vorrei spendere per eh, Alessandro Setti, il padre di Orso, che nei giorni scorsi eh, ha voluto mostrare la nostra la, la vicinanza a noi e anche a Leopoldo, il nostro compagno che si trova in Siria del Nord, che in questo momento sta resistendo insieme. a eh, alla pop alle popolazioni della Siria del Nord, all'invasione dell'esercito turco e delle bande jihadiste che, sebbene in quella situazione estremamente difficile, ha avuto eh, il tempo e il pensiero anche di eh, esprimere solidarietà eh, e in diverse forme, con dei video, con delle foto, eh, per il caso che stiamo vivendo qui, perché alla fine eh, essa è eh, appunto una lotta no, per una visione del mondo. Eh, differente qua in Italia come in Siria del Nord.